Ciao a tutti e anche se sono in vacanza Final Cut Pro Online Coach non si ferma mai e quindi così visto che ormai è sera abbiamo fatto le passeggiate, abbiamo mangiato i formaggi è arrivato il momento anche di stare un po' online e quindi mi sono collegato alla pagina Facebook e ho trovato una richiesta di un collega che voleva sapere se c'era un modo per realizzare una, una cartella di preferiti all'interno dei filtri di Final Cut. Final Cut non prevede la possibilità di avere dei preferiti, di poter dare eh, diciamo, la, la, la funzione di preferito ad un filtro e quindi isolarlo dagli altri, però noi abbiamo un modo per poterlo fare ugualmente, quindi andiamo a vedere come, come si fa. Ed eccoci qua sull'interfaccia di Final Cut, questo è il messaggio che ho ricevuto da Fabio Molinari dove appunto lui mi diceva non esiste un pannello preferiti in modo che non mi tocca sempre riscrivere innumerevoli volte il nome dei filtri necessari come possiamo fare? Andiamo a prendere questo filtro qua, questo che fa questi questi effetti di luce, lo andiamo ad applicare. Ora cosa possiamo fare con questo filtro? Lo possiamo anche manipolare, possiamo aprire gli Spectre e possiamo anche modificarlo. In questo caso per esempio lo voglio mettere a sinistra, non voglio averlo così bianco, voglio cambiare colore, lo voglio fare che ne so, giallo e voglio aumentare l'opacità e anche magari aumentare un po il blare renderlo un po più meno, meno netto no un po più sfumato ecco mi piacerebbe poter usare sempre in questo modo perché mi serve spesso mi piace e lo voglio usare più spesso quindi andremo a utilizzare questo comando save effect preset noi potremmo salvare anche altri eh, parametri di questa situazione che sono quelli mh, tipici della clip di trasformazione posizione rotazione scala ma non ci interessa in questo momento vogliamo solamente salvare il filtro che abbiamo applicato nelle modalità in cui l'abbiamo modificato. A questo punto però cos'è che possiamo fare? Possiamo intanto dargli un nome, lo chiamerò luci gialle, ok? E oltre a dargli il nome luci gialle lo posso inserire in una categoria. In quale categoria vogliamo inserirlo? Qua abbiamo tutte le categorie che sono in questo momento presenti nel nostro final cut in questo caso andrò a fare una nuova categoria e siccome voglio che questa categoria sia appunto quella dei preferiti e quindi scriverò preferiti però voglio anche che questa categoria, categoria preferiti si ritrovi in alto in cima a tutta a tutta quanto l'elenco e quindi siccome l'elenco è in ordine alfabetico andrò ad inserire prima della lettera P l'asterisco. Questo è un classico trucchetto informatico con cui inserendo l'asterisco così noi facciamo in modo che anche se questo nome inizia con la lettera P lo troveremo all'inizio del nostro elenco e facciamo salva. Automaticamente adesso andando a vedere qua troveremo preferiti e all'interno di preferiti troveremo luci gialle. Quando noi andiamo a prendere luci gialle e lo applichiamo in un'altra clip e andiamo a vedere Qual è il filtro? Noi non troveremo luci gialle, il nome che gli abbiamo dato, ma ritroveremo sempre comunque il filtro originale, ma già modificato per come ci serve a noi. Ringrazio Fabio Molinari per questa richiesta che in qualche modo ha dato un po' lo stimolo a realizzare questo piccolo tutorial e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!